Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta risottata, zucchine, filadelfie e pancetta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchine tagliate a dadini, pancetta a cubetti, pomodorini tagliati in quarti, pasta corta, scalogno, filadelfia, latte, acqua, olio, dado bimbi, sale, pepe, parmigiano e prezzemolo. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno e lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio. E facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola, aggiungiamo la pancetta. le zucchine ed azioniamo il bimbi per 3 minuti 120 gradi antiorario velocità soft aggiungiamo i pomodorini il latte Ed azioniamo il bimbi per 6 minuti, 100 ⁇ antiorario, velocità soft. Aggiungiamo adesso l'acqua, il dado. il sale, il pepe ed azioniamo il bimbi per 8 minuti 100 ⁇ antiorario velocità soft Aggiungiamo adesso la pasta. Mescoliamo con la spatola e facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 10 minuti. 100 gradi antiorario, velocità soft. E due minuti prima del termine della cottura aggiungeremo la fila A questo punto fermiamo il bimbi. Aggiungiamo la fila Amalgamiamo delicatamente con la spatola. E facciamo continuare la cottura a velocità soft. La pasta è cotta. Andiamo a impiattare spolverizzando con parmigiano e prezzemolo tritato. Pasta risottata, zucchine, pancetta e filadelfia. Grazie.